Buongiorno a tutti e tutti. Abbiamo sentito Machium Sunos dei Bandista. Per chi ci segue, e si rende conto che questa è la quarta volta che mettiamo un pezzo di bandista specifico pubblicamente che non prendo soldi dai bandista. Tra l'altro, è un gruppo che rilascia tutti i suoi album e brani in copyleft, quindi anche loro non prendono soldi. Comunque, Macchium Sunos, eh, il titolo di questo brano che abbiamo sentito, vuol dire Siete condannate. A, si a chi si rivolgono i bandista? Si rivolgono ai fascisti ultranazionalisti. Traduciamo alcuni passaggi che abbiamo sentito siete condannati a scomparire siete condannati a far parte dell'immondizia dell della storia noi invece siamo qui a resistere e continueremo a esistere questo è un pezzo che pian piano facendo queste puntate vedrete che avrà, eh, acquisirà più valore iniziamo con la prima via via che nella <ride> esatto Acqu iniziamo con la prima notizia allora Vienna espelle un cittadino italiano di origini turche con l'accusa di spionaggio Cosa succede? Eh, viene, eh, Vienna, Austria, eh, decide eh, di espellere un cittadino italiano che è, eh, di origine turca accusato di spionaggio per il conto di Ankara. La persona accusata si chiama F.O. e, secondo le dichiarazioni lasciate dalla sua avvocata Veronica Ujvarosi all'agenzia all di stampa francese AFP, il suo cliente è stato rimpatriato poco prima del periodo di Natale del 2020. Il 4 febbraio ci sarebbe eh, il processo, tuttavia secondo il governo austriaco la persona accusata è, è un pericolo per la sicurezza della società austriaca per cui è stata espulsa. Andiamo a vedere un attimo la storia di questo fatto. Cosa succede? Il 21 settembre del 2020 questo signore si presenta personalmente al centro dei servizi segreti di Vienna per consegnarsi. Dice che lavora per i servizi segreti turchi è stato mandato da Ankara in Austria con l'intento di raccogliere informazioni sugli oppositori per il conto di Ankara e assassinare alcuni politici austriaci. Allora, prima pensano che sia un pazzo, ma eh, dopo aver fatto dei controlli, perquisizione, eccetera, scoprono due SIM, due schede SIM italiane e una scheda di memoria eh, che comprendeva diverse corrispondenze tra lui e alcuni membri dei servizi segreti turchi. E quindi il discorso diventa eh, importante e interessante così tanto che eh, pochi giorni dopo il ministro degli interni austriaco Karl Nehammer prende i microfoni e dice che hanno veramente arrestato una persona che appunto raccoglieva informazioni sugli oppositori del Presidente della Repubblica di, Tur di, di Turchia e il partito al governo AKP presente sul territorio austriaco. Quindi si tratterebbe di un vero lavoro di spionaggio. Risponde immediatamente la Turchia, risponde Hami Aksoy in prima persona, il portavoce del ministro degli affari esteri, e la sua dichiarazione breve, ma eh, in questa breve dichiarazione nega tutto. Dice, le accuse avanzate dal governo austriaco sono senza fondamento e non sono vere sono il frutto di un lavoro di opposizione contro la Turchia. Questo affatto minaccia la serenità della società turca in Austria e le relazioni tra i due paesi. Secondo noi queste sono dichiarazioni legate a una preoccupazione elettorale che riguarda la politica interna del paese. Inoltre invitiamo Vienna a collaborare con noi in modo calmo e onesto. Allora, eh, cosa succede eh, successivamente nei giorni... Che arrivano il ministro Nehammer, ministro degli eh, interni austriaco, prende un'altra volta la parola, si rivolge alla stampa e dice: Noi, tanto, questo personaggio l'avevamo già identificato. In, in uno scontro avvenuto tra, secondo le parole di Nehammer, i nazionalisti turchi e curdi a Vienna qualche mese fa. Quindi, in realtà, è stato già identificato e ripreso questo signore che quindi eh, le sue dichiarazioni e confessioni non sarebbero, proprio, non sarebbero proprio senza fondamenti, perché la polizia austriaca la sta, lo stava già cercando. Quindi nel mese di ottobre scopriamo anche questo. Che avrebbe confessato questo? Questo è il punto scuro di tutto quanto. Il 4 febbraio ci sarà la prima udienza, probabilmente vedremo lì. E poi man mano alcuni giornalisti iniziano a indagare sul caso: The New York Times, Arbal News, Daily Mail, Duar English, Barron's iniziano a fare delle, delle ricerche e scoprono che il nostro accusato, il, queste cittadine italiane di origine turche, effettivamente si trovava in Austria con la, la missione di assassinare particolarmente una politica austriaca di origine turche e kurde, che si chiama Egil Berivan Aslan, che è un ex membro del Consiglio Nazionale e dal 24 novembre 2020 una dei membri del Parlamento di Stato di Vienna e del Consiglio Comunale di Vienna. Aslan è, è la figlia di una coppia immigrata in Austria dalla Turchia, è una politica molto attiva presso il Partito dei Verdi, è un esperto di diritti umani, diritti delle donne e nel campo dell'immigrazione. Okay? Dopo l'espulsione, in effetti, eh, questi giornali hanno rivolto il microfono alla, alla, alla politica, a Aslan, che appunto in realtà sarebbe nel bersaglio, nel mirino di, questo, di, questa, di questa persona. E, e Aslan ha rilasciato a Dolcevelle questa dichiarazione, questa persona risulta che abbia rilasciato delle dichiarazioni false da testimone anonimo in un processo in Turchia contro un imputato, si tratta del processo che coinvolge Metin Topus, uno dei dipendenti del Consolato Generale degli Stati Uniti d'America a Istanbul, una volta scoperto che le sue dichiarazioni erano false, questa persona era scomparsa, ho paura che non lo vedremo in aula il 4 febbraio, quindi qua si incastrano i pezzi di puzzle, molto probabilmente questa persona lavorava in Turchia per il conto dei, dei servizi segreti, per un, per un motivo o l'altro l'hanno utilizzato come testimone anonimo in un processo per incastrare un'altra persona, per un motivo o l'altro. Questa persona, quando, eh, quando è stato scoperto che le dichiarazioni della nostra del spia erano false, questo è scomparso e si sostiene che i servizi segreti turchi l'abbiano mandato in Austria per eh, attuare, effettuare un'altra missione, ossia quella di assassinare Aygül Berin Aslan. Ma perché Aygül Berin Aslan? Allora, l'opposizione di Astan contro il governo attualmente al potere in Turchia ormai è conosciuta. Nella sua ultima intervista alla redazione in lingua turca della Deutsche Welle, Astan parla così della situazione attuale in Turchia. Tutti gli oppositori sono stati o incarcerati oppure allontanati dal paese. Il governo cerca di zittire e, e, e reprimere ogni tipo di voce dell'opposizione. Oggi tocca gli oppositori presenti in Europa. Quindi Astani in, invece in realtà è, ha una posizione netta, e chiara nei confronti del regime in Turchia. Addirittura ehm, ha parlato in un'intervista online al, con Gian Dündar, il famoso giornalista turco in esilio a Berlino, e diceva dalle moschee al consolato cercano di usare tutto per polarizzare la società turca in Austria. Il regime di Erdogan polarizza la società sia in Turchia sia fuori dalla Turchia. È una polarizzazione tra fascisti e antifascisti. Migliaia di persone vengono arrestate solo per via del loro pensiero. Un intero paese paga le conseguenze di una serie di scelte politiche sbagliate. Queste sono le posizioni chiare, nette e aperte pubbliche di Aslan e che ovviamente fanno sì che finisca nel mirino del, del regime. Addirittura, nel mese di novembre del 2020, in un'intervista, l'ambasciatore della Repubblica di Turchia a Vienna, si chiama Ozan Jehun, si rifiutò di contare Aslan tra i quattro politici austriaci di origine, tur origine turca, parlando così. Una di questi non si considera una di noi. Non ne voglio parlare ora ma ci sono solo tre politici austriaci di origine turca in Austria. Proprio così, un, una posizione netta, chiara e, e forte, nel 2019, nel mese di aprile, Aslan, ri, Aslan ricordiamo che, è stata riconosciuta dall'Organizzazione Internazionale per l'Emigrazione e dall'Organizzazione Female Voices of the World nella categoria Human Rights Politics per il suo impegno per la pace tra 100 donne nel mondo. E eh, quindi non si, non si tratta di una qualsiasi persona eh, campore, parigino di qualche anno esatto esatto il esatto tre donne kurde assassinate a parigi in centro parigi Se studiamo un attimo i dettagli del processo vediamo che sono fortemente direttamente o indirettamente in diverse fasi coinvolti i servizi segreti anche lì è stato mandato un personaggio che in qualche maniera ha mantenuto i suoi rapporti telefonici oppure via, via mail con i servizi turchi, si sì, sì, ricorda molto, tra virgolette per fortuna stavolta non è morto nessuno, vuol dire che i servizi francesi erano più um, solidali, che per... vai a capire oppure nel nostro caso appunto questo è cittadino italiano di origine turche eh, probabilmente si è sentito, non si è sentito sicuro, si è consegnato che adesso si trova in Italia tra l'altro, il 4 febbraio io penso con Cappero che si presenterà in aula in Austria, e Quindi, qua sul territorio nostro nazionale abbiamo una, un, una spia, una persona accusata di spionaggio militare per conto di Ankara, con la cittadinanza italiana. Pericolo Questa... pericolo. E dal, dall'Austria è stato respinto, allontanato perché rappresenta pericolo per la società i, austriaca e per la sicurezza nazionale. Soprattutto per, per i turchi in Austria. Adesso esatto. è un pericolo per i turchi in Italia. Molto probabilmente sì, perché no? Potrebbe anche essere. Allora, parlando dei, degli italiani che combinano pasticci, e andiamo a sentire un attimo il messaggio di Mariano Giustino, che è il nostro corrispondente in Turchia per il per Radio Radicale. E Mariano eh, ci spiega esattamente cosa sta succedendo in questi giorni e le sue parole sono molto chiare, io non aggiungo nient'altro. Per lungo tempo Giuseppe Mancini, un blogger di Latina trasferitosi da circa dieci anni a Istanbul, sta mettendo a rischio la mia sicurezza e quella di altri giornalisti italiani che documentano la politica turca dando voce anche agli oppositori. Ci accusa di esserci schierati contro il governo turco e di sostenere con il nostro lavoro di cronisti l'opposizione e organizzazioni eversive. Avevo notato un suo iperattivismo tra novembre e dicembre, dell'anno scorso quando comparvero sul suo account twitter e sul suo blog tweet e articoli in cui metteva in cattiva luce giornalisti accademici che operano in italia o in turchia che esprimono opinioni da lui ritenute faziose e scorrette riguardo all'operato del governo dell'hp di erdogan non di rado i miei post su Twitter e le mie corrispondenze per Radio Radicale sono stati rilanciati dal signor Mancini e da lui fatti oggetto di una critica mirante a screditare il mio lavoro mettendolo in cattiva luce. Ho notato che tale pratica diventava via via quasi quotidiana. Dal blog del signor Mancini sono continuamente diffuse sue invettive e diffamazioni contro di me e altri colleghi. In un suo recente articolo il Mancini parla di me definendo le mie corrispondenze quotidiane da Radio Radicale come faziose e scorrette riguardo l'operato del governo di Erdogan e dell'HP e lo sostiene con queste parole, quel che non va nelle corrispondenze di Giustino è che il suo lavoro di documentazione è presentato in chiave a critica e del tutto favorevole alle organizzazioni eversive e terroristiche. Si comprende bene che l'attività del signor Mancini espone a un grave rischio coloro che svolgono attività di giornalismo dalla Turchia, paese in cui, come è noto, vige una legge antiterrorismo che ha un'applicazione molto estensiva, di cui sono spesso vittime i cronisti, e che li espone a possibili rappresaglie da parte di frange politiche tristemente note per la loro violenza. Tutto ciò. Non rende affatto sicuro e tranquillo il lavoro che svolgiamo in un contesto repressivo nei confronti del dissenso e di estrema polarizzazione della società e dunque diffondere messaggi di odio additando come simpatizzanti del terrorismo chi documenta semplicemente con i fatti, con le proprie cronache quello che accade in questo paese, può oltretutto rappresentare un incitamento alla violenza di frange estremiste oppure di fanatici soggetti isolati. Per questo ho denunciato l'attività diffamatoria sui social di Giuseppe Mancini all'ambasciatore d'Italia d'Ancara Massimo Gaiani, il quale si è subito attivato. Analoga denuncia l'ho presentata alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana e precisamente al suo presidente Giuseppe Giulietti, il quale si è attivato presso il governo italiano affinché fosse garantita la sicurezza dei cronisti che operano in contesti molto difficili come quello turco. L'onorevole Walter Verini, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie, la settimana scorsa mi ha audito in Commissione, in Parlamento, presso il Comitato Cronisti Minacciati in merito all'attacco diffamatorio della mia attività di corrispondente dalla Turchia per Radio Radicale. Netto, chiaro, vero? Quello che dice Mariano. Bello. Sono molto contento che comunque il mondo del giornalismo, sia il sindacato, sia le istituzioni italiane, abbiano reagito con attenzione e con accoglienza, eh, perché è molto importante tutelare il lavoro dei giornalisti ovunque, soprattutto in questo periodo in Turchia. Mariano fa un ottimo lavoro e deve continuare a farlo in modo libero e tranquillo e sereno. Sì, tranquillo, come, eh, non, come, come non era invece... Eh, un uh, giornalista turco che è stato assassinato e di cui ha fatto un articolo eh, esatto. che si sentiva come una colomba eh, sì. trepidante come una, come esatto. una colomba esatto, Frantin, giornalista armeno è stato assassinato a Istanbul e ne abbiamo parlato nell'ultima puntata ah, sì. un'altra un un notizia che si può correlare in qualche modo proprio in questo, questa atmosfera sì. sul cui. È, di intelligence eh, e che un, un uomo italiano 24enne che, che è stato un foreign fighters eh, per un gruppo di Al-Qaeda, anzi eh, al, -Nusra, al Nusra se non mi sbaglio, eh, È vero. Eh, cioè uno dei più, dei più radicali gruppi eh, kaidisti, eh, in Siria, eh, è stato eh, consegnato dai servizi turchi a quelli italiani perché questo mh, boh, chissà, chissà cosa c'è dietro la prima cosa che ha pensato abbiamo pensato che ho pensato anche ora è, è stata ma eh, chissà quali favori dovevano restituire eh, ormai co con, queste, con questi tempi è legittima che ci facciano questa domanda comunque è stato rintracciato a Idlib guarda caso una città che, che è ancora in parte controllata da, dai turchi eh, grazie alla collaborazione tra autorità turche italiane eh, è accusato di aver partecipato all'associazione eh, di Abarth al-Nusra eh, e, e, ci sono alcuni video che lui ha postato su, su Facebook che sono inneggianti all'Isis all e eh, cui eh, teneva tenne, anche i pieno in due sia il kailista che eh, stato islamico eh, comunque eh, è stato trasferito in carcere eh, in Italia, eh, ma la moglie che è tedesca di origini turche eh, con uno stuolo di bambini è rimasta, è rimasta in Germania. Sì, mi ricordo, molto, mi ricordo molto una serie molto interessante, Daula si chiama, è reperibile in una di quelle famose piattaforme online, eh, che parla di come l'Isis recluta i giovani di seconda e terza generazione in Svezia. In quel caso lui appunto, e lei sono due svedesi, lei era svedese di origine turca e finivano nella brigata Svedese a Racca. Sì, è, è una storia vera e... Esatto, sono, sono cose che veramente accadono, in, in, l'ISIS recluta un sacco di persone e di cittadinanza europea e li porta in Siria. Passiamo... Un altro argomento che era sì. proprio quello delle piattaforme. Esatto, allora come abbiamo detto diverse volte in queste frequenze, in questa rubrica, in Turchia è stata approvata questa legge che in poche parole obbliga i big dei, dei, social dei social media di aprire delle sedi fisiche in Turchia, pagare le tasse in Turchia, ma soprattutto condividere le informazioni e tutte le informazioni legate agli utenti con le autorità turche. Adesso non andiamo ad approfondire in modo dettagliato la situazione perché l'abbiamo già fatto nelle puntate precedenti. E, è finita la prima fase e nessuno aveva aperto una sede in Turchia, sono stati tutti multati di 10 milioni di lire turche, e abbiamo superato la seconda fase e la multa successiva è stata di 30 milioni di lire turche e man mano alcuni hanno ceduto tipo Netflix ha aperto un ufficio Facebook la scorsa settimana ha aperto un ufficio, i tre no, non hanno aperto ufficio, sono i seguenti Twitter, Periscope e Pinterest, hanno deciso di non aprire ufficio e, e ufficialmente e da ieri non possono fare più pubblicità in Turchia, quindi siamo entrati nella quarta Fase. La quinta fase che dovrebbe scattarsi nel mese di marzo prevede il, la riduzione della banda che usano, quindi avranno un servizio molto rallentato. Twitter è, è molto importante per la Turchia, la Turchia risulta il sesto paese nel mondo che usa più Twitter e su 80 milioni di abitanti ci sono circa 20 milioni di eh, utenti attivi e quindi oltre a essere un, un mezzo di comunicazione molto diffuso è anche una fonte di, di, di guadagno, un'energia un economica Twitter e Periscope sarebbe il suo sistema di trasmissione online, eh, dei video che viene utilizzato un servizio che viene utilizzato addirittura dai parlamentari dell'opposizione? Perché? perché il canale televisivo che trasmette le, i discorsi del parlamento spesso volentieri si interrompe quando gli oppositori prendono la parola. Eh, e quindi Periscope, il cellulare dei, dei parlamentari si attivano e trasmettono tutto a Periscope. È lo stesso meccanismo che è stato utilizzato in questi giorni anche durante le manifestazioni universitarie dell'Università di Boasici, dove gli studenti eh, continuano a ribellarsi contro il nuovo rettore, nominato direttamente dal Presidente della Repubblica e, ed è, ex, è un ex candidato parlamentare del partito al governo. Con questa occasione ricordiamo che le proteste continuano, sono più ridotte ma continuano. Oggi nel campus principale dell'Università di Boasici cioè alle 17 ore turche si svolgerà un Pride straordinario. Con questa eh, sfilata eh, gli studenti LGBTI+, si opporranno contro, contro la nomina del nuovo m, rettore e, e la sfilata, il Pride, si concluderà con eh, la manifestazione al molo di Kadıköy in Turchia. Sulle vicine, vicine vicine alle acque del Bosforo. Allora, dopo questo, io passerei alla rubrica che riprende eh, le date importanti della storia. Oggi, il 21 gennaio del 2000 del 1943, era scattato l'ultimo giorno per pagare la tassa del reddito, una tassa introdotta l'11 novembre del 1942 dal governo dell'epoca con l'obiettivo di impedire il l'arricchimento sproporzionato grazie alle, chi, eh, eh, grazie alle operazioni di speculazione in tempi di guerra. Tuttavia eh, le dichiarazioni del primo ministro dell'epoca, Shukri Saraccioğlu, erano chiare. Con questa legge il mercato turco sarà consegnato ai turchi, diceva Shukri Saraccioğlu, è una legge contro coloro che non vogliono contribuire alla ripresa economica del paese. Sono quelle persone accolte e ospitate in questo paese. Quindi nel lontano 1942 il governo dell'epoca in Turchia introduceva la tassa del reddito e oggi il 21 gennaio del 1943 scadeva l'ultima rata. Nei media in quel periodo eh, erano uscite spesso delle notizie sugli, sui, tra virgolette, ladri ebrei. Okay? In ogni città sono state create delle commissioni di identificazione dei ricchi classificando i cittadini per la loro fede, musulmani, non musulmani e convertite. Alla fine della storia il 90% dei contribuenti non erano musulmani, ma l'appena 10% erano cittadini turchi di fede musulmana, tra i non musulmani c'erano eh, armeni, ebrei e cristiani d'Occidente. Allora, un, quindi mh, la maggior parte di questa tassa eh, ovviamente è stata ricavata da, mh, con i, dai, dai soldi, dai risparmi dei cittadini turchi di, eh, non musulmani. E quanti erano? Nel 1935 i, musulma, i non musulmani rappresentavano malapena 1,98% della popolazione. Nonostante ciò, la somma attuale la somma ottenuta in quel periodo grazie a questa tassa, era di 315 milioni di lire turche che corrispondeva all'80% del bilancio dello Stato del 1942 quindi praticamente il, il governo turco dell'epoca ha svuotato le tasse le casse di tutti i cittadini non musulmani residenti in Turchia per praticamente compensare la crisi economica causata grazie da, dalla Seconda Guerra Mondiale grazie alle posizioni politiche del governo turco allineate con la Germania nazista. Quindi questa era mh, una cosa molto, molto interessante. Coloro che non volevano, però non potevano pagare, cosa succedeva? E venivano mandati a fare dei lavori forzati. 1.229 cittadini non musulmani sono stati mandati nei campi di lavoro a Ashkale Erzurum per pagare le tasse mancate. Successivamente tutti altri beni confiscati ai cittadini non musulmani per il 67% sono stati ceduti ai turchi musulmani e più del 30% invece alle fondazioni governative. Un bel saccheggio, vero? Sì, sì. Bel sì, saccheggio. Sì, sì. No, ma anche per... Ben, ben pensato, sì, sì, sì. Come, come le teorie naziste. Concludiamo con la rubrica Caffè Turco, in questa puntata super travagliata. Sì, sì. <ride> allora, eh, Caffè Turco con cosa si fa? Si fa con un pentolino, ok? Il pentolino in turco si chiama Gesve, e Gesve ha, è una parola che ha l'origine araba, eh, sarebbe Jatoua, se non pronuncio male, un sorso di qualcosa, un sorso d'acqua, un sorso di vino, magari così vuol dire in arabo, in turco invece è, è, è diventato il nome di quel, di quel pentolino che si usa per fare caffè, è fatto di rame, alluminio, pre ceramica e il nome non è un sorso di caffè. Eh sì, un sorso di caffè si può dire, un sorso di qualcosa in arabo, no? Eh, variazioni in diverse lingue: brichi in greco, zesva in bosniaco, gesva in ebraico, ibrich in romeno e bricco in certi dialetti italiani. E secondo l'etimologia del bricco, sarebbe una parola che parte dal persiano, entra in arabo, poi entra in turco, poi arriva molto probabilmente nei dialetti genovesi, toscani e veneziani. E con questo, con la difficoltà respiratoria causata dalla mascherina, vi auguro una buona giornata, alla prossima.